Torre. Credi davvero che il tesoro sia nascosto nel bel mezzo di un dannato mercato? No, sarebbe pazzesco Ma ne abbiamo viste di follie Questo è poco ma sicuro ah, Scusa, scusa. Scusate anche a noi se vogliamo tornare negli Stati Uniti C'è di peggio, Barstotzka per esempio Sono sì. 1500 e Ah, grazie Delice. infinite, signore. Si goda la sua mera. E, e tu, piccoletto? <ride> Dove andiamo? Eh, Ti piace? Eh, la torre. Sì, ma sali, non vedi? È un lepre Dai, vieni a salutare. No, grazie. <ride> che venero. Ti vuoi? Ehi, ehi, Ehi, chi ha rubato la mela? Ah, non ci si può fidare di nessuno oggi, giorno. Sai una cosa, quando sarà tutto finito, mi prenderò un cane. Ah, no, Se ne usciamo tutti interi, te lo compro io, questo dannato cane. Se lo chiamo Victor? Ah, sicuro. Ehi, hey Nate. Ne vuoi una? Se la copio. Solo i matti vanno in giro con camicie così. Ah, i matti affascinanti. Per la miseria. Sì. È un profumino. Mm, ha ragione. L'odore potete bene. Spazio. Ehi, hey, Sally, che dici? Ehi! Ehi! Per la miseria, sento un profumino. Mm. Ha ragione, l'odore prendete bene. Attenzione. Questo pane già è un po' di mo' Guarda un po'. Chiusa. Ci resta che entrare di soppiatto. Piano, piano. Era implicito nella parola soppiatto, Sally. Oh. Ehi, Sully. Che dici? Passiamo di qui? Sì, perché... Ok, vediamo un po'. sa molto meglio rispetto alle altre torri È al centro della città Scappare via col tesoro non sarà una passeggiata eh, Una cosa per volta Intanto cominciamo a non attirare l'attenzione Sigillo di Edward England, come diceva la mappa Che stiamo cercando? Ottima domanda alta. Sì. Direi di sì. Scommettiamo che Sam! Abbiamo trovato la torre giusta, richiamaci! I telefoni non prendono bene qui. Beh, non perdiamo tempo. Subito okay. Che roba Visto, Sully? L'orologio funziona ancora Sì, l'ho notato Cerca di non finire incastrato tra quegli ingranaggi Tranquillo Se dovrei usare l'inerzia dei pesi. Oh, uh, muoversi. vilo Vai bene. Tonight! Siamo alla prossima! 行吧 Notizia di Sam! Niente! Yeah. Sarà Benone. Forse ha dimenticato di mettere in carica il telefono. con quel contrappeso notizie di sempre No, no, no, no Sei qui. Spero tu te la stia cavando fuori, Sam. Ok, Sally, ce l'ho fatta! si è rotta! Sì, cerca di non farmi cadere altra parte sulla testa, d'accordo? Dovrò suonarla direttamente. Forza, ci siamo. Sali Oh, merda La porta si è aperta, però Beh, era un modo come un altro Stai bene? Eh, non lo so ancora Tu? Bene Ok La moneta, la vuoi? Certo, perché no? Vediamo che c'è qua giù. Magari montagne d'oro e tanti gioielli. Sam, finalmente, tutto bene? Ho setacciato la mia torre, non c'è niente. Sì, beh, noi siamo sicuramente nel posto giusto. Raggiungici qui. Dici sul serio? Ah, uh, ok, arrivo. Arriva. Ottimo. Salli! Sono già qui Accidenti Ehi, sono i nostri ragazzi? Sì, Henry Avery e Thomas Tew Gemelli del crimine Tesoro. Eh. Ci sono i sigilli di e Tw. Hanno qualcosa di diverso. Sì, hanno quei motivi stellati. Ruotano. Beh, in quale verso bisogna ruotarli? Solo un attimo Altri simboli pirata Adam Baldrige, Anne Bonnie e Christopher Condent Sono troppe variabili. Vediamo dove conduce quella porta. Spero ancora in qualche tesoro. Non sei il solo. Guarda, avevo ragione. Boldridge, Bonnie e Condent. Splendido. Ma perché sono qui esattamente? Beh, scopriamolo. Wow, guarda che baffi. Fanno concorrenza ai tuoi. Se lo dici tu. Mm. Mm. No. Ah, Guarda le stelle Sembrano quelle sui sigilli di Avery e nell'altra stanza Hai ragione Giusto, Condent lo chiamavano Billy Manomozza L'altra doveva essere finta Qui c'è un altro motivo stellato Sì, ma è del tutto diverso dal primo Sì, giusta osservazione Grazie Visto? Non sono solo bello eh, Bonnie aveva i capelli rossi sì. Che ne pensi? I sigilli di Avery e Tew. Le loro stelle combaciavano, ricordi? Forse anche questo lo fanno. Ah... Non lo sai, eh? Ehi, come si dice? Il mare è pieno di pirati Siamo bloccati? No, ma che bloccati? No, dammi il telefono Cos'è? Vuoi l'aiuto da casa? Più o meno Scrivo a Sam Ci siamo Questi dipinti non sono niente male, no? Se non troviamo il tesoro magari potremmo venderli a un museo Cerchiamo i motivi stellati Ok, era per dire William Mays Americano? Sì, di Rhode Island, proprio come Thomas Tew Perfetto Ehi, sei ancora nella torre? Sì, sono tornato giù, perché mi hai inviato questa foto? Ti spiego dopo, per ora dimmi chi sono Beh, i delfini sono Richard Wont, il tridente Joseph Farrell, le due mani con la perla sono William Mace. Perfetto, resta dove c'è campo, potresti ancora servirmi. Ehi, hey, Nathan, hai trovato il tesoro? Non ancora, ma ho un enigma da risolvere. Eh, ti aggiorno. Libri, mappamondo, questo Wont sembra uno studioso. Ehi, hey, Richard Wont, era il capitano della Dolphin. <ride> Scommetto che lui e Boldridge organizzavano gare di parrucche. No, no, mm. <susurrisa> <susurrisa> salì mi aiuti, eccomi. Grazie. Dritto. A chi diavolo importa? A me importa. Guarda che faccia quel Farrell. Voleva essere ovunque tranne che lì. No. siamo Sono sconvolto dalla tua ignoranza in materia In realtà so tutto Voglio solo che Sam sia al corrente Inoltre gli piace sentirsi utile Ah, certo Diavolo, che è successo qui? Probabilmente è caduta una torcia Vediamo cosa è rimasto Non mi pare di conoscerlo Sembra più giovane degli altri pirati e uno. Oh, Sam mi ha risposto. Ah, vedi Sally? Neanche Sam è onnisciente. Non dobbiamo più piacerci. Hai ragione, diamo uno sguardo ai dipinti. Anche il nome Dall'aspetto sembra saraceno Ecco le stelle Ma tu chi sei? Yazid al-Basra Sembra indiano Quasi, era mogul. Mogul? Non era il popolo derubato da Everi? L'onore dei ladri. Sì, già. Va sempre a finire così, vero? E sono tre. Edward England. Un anerottolo tarchiatello. Due di loro dovremmo venirne a capo lo stesso. sappiamo. Uh, non saprei. Perché non chiedi a Sam? Gne gne. Ehi, hai detto tu che è un esperto di pirati. Per dire. Ecco la prima. E la seconda. L'ultima. Vediamo se ci capisce qualcosa. Sai, a me sembra. Aspetta. Ma hai appena scattato le foto. Reggi. Reclot di Avery non usavano gli smartphone, ovviamente. Ovviamente. Quindi era così, che arrivavano all'indizio seguente. <ride> Sono indizi. Sì, fa vedere. Voilà! <ride> Dunque, questi sembrano alisei, sì, e queste sono latitudini. Sì, e sento che dovremo preparare di nuovo i bagagli, ragazzo. Cosa? Prodeus quod licenzia? No, no, non può essere. Non può cosa? Oh mio dio, è ovvio! Nate! Come ho fatto a non capire? Basta con le stronzate alla Beautiful Mind di che stai parlando. Aspetta un secondo. Sam, hai visto le foto? <ride> Ma pensa, credevo di aver chiamato il numero di Sullivan e invece guarda chi risponde. Come va, Nate? Hey, Ehi, Rayf. Da quanto tempo? Come fai ad avere il numero? Sullivan te l'ha scritto su un tovagliolo. <ride> Magari. Mi sarebbe costato solo qualche giro di rumo. No, e invece ho dovuto sganciare una fortuna per trovarmi. Già, spero che la storia di Avery non ti sia costata troppo. La concorrenza è guerrita. Sì, ammetto che avete giocato bene le vostre carte. Ma alla fine ciò che conta è arrivare per primi al tesoro di Avery. <ride> Suona come una sfida. Ehi, hey, Nate, sai che non mi tiro mai indietro, ma la mia socia... Beh, lei preferisce evitare di correre rischi... Wow, lei Fedler che prende ordini da altro. Come cambiano i tempi? Senti, Nate, solo per questa volta ti propongo un'offerta. Tu molli tu. Torni a casa, vivi la tua vita. E io ci metto una pietra sopra, in nome dei vecchi tempi. Per quanto sia tentato, Ray. Sarò sincero, non sono il tipo di persona che si arrende quando sta vincendo. Ok, Prodeus Quad licenze, per Dio e la libertà. Ottime foto, Nate. Bella composizione. Hai craccato i telefoni. Tu mi hai rubato la croce. Ascolta, Nate. Se sei davvero furbo come tu credi di essere? Accetta la mia offerta. Che ne dici? Guarda, anche se è stato un piacere risentirti, devo rispondere a una chiamata. Nate, un'ultima cosa. Nate. Dimmi. Ecco, sai che i vostri telefoni sono dotati di GPS, vero? A presto bello. Merda. Indovino dei tizi armati stanno venendo qui. Sam, per Dio e la libertà Nathan capisci che significa. Sam, ascoltami. Allontanati subito dalla strada e distruggi il telefono. Che è successo? Rafe sa dove ci troviamo. Mi serve un po' di qui nascondo. Sam, Sam. Sam. Te ne compro un otro. Sale. forse quella è la torre di Sam. <ride> Sicuramente è la torre di Sam. Forza. Andiamo. Eh, pardon. Scusi. Scusi, ma. Quanto tempo abbiamo prima che arrivi Ray? Ah, eh, di certo non resteremo qui per scoprirlo. Cosa capo? Andiamo di qua nei... Поехали. Già yeah. Stai bene? Sì <laughs> okay. Andiamocene Sembra tranquillo Sì E allora Prodeus quod licenzia. Sembra un semplice codice Per Dio e la libertà Era il loro motto Ci siamo persi tutti quei riferimenti al paradiso Vedo che ve la siete cavata bene Molto più che bene Abbiamo trovato libertà Lì Liber, liber... cosia? Libertalia. Pare che Everi abbia fondato la leggendaria colonia dei pirati. Beh, è più l'utopia dei pirati. Insomma... Ok, ma il tesoro? Stando a quel che si dice, questo luogo forniva rifugio a centinaia, se non migliaia di pirati. E condividevano tutto. Proprietà, risorse... Denaro. Conservavano tutto in un singolo deposito comune. Ma bene. Quindi... Dov'è questo Tempio dei Pirati Fricchettoni? Proprio qui, su quest'isola, a nord est di Kings Bay. <ride> ma Rave ne ha una copia. Sì, ma prima che riesca a decifrarla, noi saremo già in viaggio per Libertà. vedi? Il tesoro è praticamente già. Troia. No. <ride> Come va il lavoro in Malesia, Nate? Mi sembri un pelino fuoristrada. Elena, eh, non è come sembra. Davvero? Perché a me sembra proprio che tu stia cercando il tesoro sepolto di Henry Avery. E dopo aver visto tutti quei soldati della Shoreline in città, sospetto che tu non sia l'unico a cercarlo. Vabbè, ah sì. Diciamo che allora è come sembra. Ma posso spiegarti? Ti avverdo, sembrerà assurdo. Sentiamo. Per cominciare... Eh, questo è Sam. Sam Drake. Mio fratello. Mi spiace. Io pensavo fosse morto in una prigione di Pana. No, Nate. Ma chiaramente mi sbagliavo. È rimasto chiuso là per 15 anni e la colpa è mia. Il tizio che l'ha aiutato a uscire vuole un sacco di soldi e l'unico modo per pagarlo è il tesoro di Avery. Ma la buona notizia è che l'abbiamo trovato. È su un'isola a largo della costa. Ok, fermati. E mai... Esistito. Un lavoro in Malesia. Uh, io... Ok. No, dai, aspetta. Elena, aspetta. Non ti capisco. Senti, avrei voluto dirtelo. Ti prego, smettila. No, davvero, ma non sapevo come. Non lo so, dicendomelo. Eh, dovevo proteggerti. Sono stronzate, Nate. Non hai avuto il coraggio di affrontarmi. Di nuovo. Sapevo che avresti reagito così. E tu come reagiresti? Tu mi hai mentito per settimane. Se ti avessero ucciso non l'avrei nemmeno saputo. E ora hai anche un fratello. Ma chi sei tu? amo. Sono io, sono sempre io. Questa volta è diverso. Oh mio Dio. Io devo salvarlo. Nemmeno mi importa del tesoro. Quel tuo sguardo quando sei entrato nella stanza. Se hai finito di mentirmi, allora smetti di mentire a te stesso. Io devo prendere un aereo. Tu fai quello che credi. Ehi, che stai facendo? Vai subito da lei Non possiamo fermarci Beh, forse dovremmo Ma che dici? Che forse c'è un altro modo per salvare Sam Per esempio? Per esempio trovargli una nuova identità Lo... lo nascondiamo da qualche parte È Conosco gente... È per 15 anni, non possiamo obbligarlo a nascondersi Ok, bene, ma tu vai da tua moglie Sam e io partiremo per libertaglia Sì, senza di me Vi fareste ammazzare entrambi Scherzi. Ragazzo, faccio questo mestiere da una vita. Posso ancora essere... Vuoi utile? davvero renderti utile, Sullivan? Prenditi cura di lei. Come vuoi. Posso Tranquillo Fai le valigie